Bene amici carissimi ben ritrovati, nuova puntata del ciclo di Catechesi dedicati ai Novissimi, siamo nella meravigliosa ottava di Pasqua, ecco, per chi sta seguendo la diretta ho voluto mettere quel magnifico canto di Monsignor Frisina che è il canto del mare, che ci ricorda la grande vittoria di nostro Signore, ecco, spero che tutti noi stiamo con il cuore al settimo, anzi eh, se esistesse l'ottavo cielo, perché questa è la settimana diciamo più bella dell'anno in quanto ci avrebbe come compito quello di farci pregustare un anticipo del paradiso. Ecco. Sapete, per la nostra formazione, anche se vabbè, questo non c'entra molto col tema di oggi, però è bene dirlo in questa settimana, ovviamente, specie per chi ha fatto una quaresima impegnativa e non si fanno mortificazioni, digiuno o cose di questo genere, quindi certo non si fanno i bagordi, perché non è che si possono fare i peccati, però ecco anche la nostra natura umana, la nostra corporeità diciamo così, partecipa di questa gioia, perché come sappiamo dal circo di catechesi, parallelo a questo, eh, anche se di natura differente, il paradiso è il luogo di delizie formidabili ecco, che coinvolgono certamente anche la nostra corporeità e i nostri sensi. Sicuramente, ecco, come vedremo, dopo la risurrezione della carne nella pienezza più assoluta, ecco, sappiamo che con le porte aperte dalla prospettiva della quinta dimensione qualche cosa è lecito attenderselo anche prima. Comunque, rimaniamo a... <ride> ai dati dogmatici e certi iniziando il nostro discorso sulla risurrezione non sulla risurrezione della carne scusate sul giudizio universale perché come sappiamo la risurrezione dei morti segue il giudizio universale cioè il giudizio universale e poi la risurrezione dei morti anche se eh, no, scusate eh, il giudizio universale segue la risurrezione dei morti il contrario eh, Ecco perché abbiamo trattato prima della risurrezione della carne e poi del giudizio universale, perché al giudizio universale si presenteranno i corpi risuscitati per avere la sentenza definitiva. Molto bello andare a vedere che cos'è questo giudizio universale, come sempre facciamo lo stesso percorso ormai abituale, andiamo a vedere i brani della saga scrittura, eh, i responsi di sinodi, concili, eh, papi, ce ne sono ben due papi che hanno parlato esplicitamente di queste cose poi i sinodi di Toledo eh, altri due papi Leone Nono e Innocenzo III con Ciro Lateranense IV Ciro di Lione eh, sempre la rassegna sul catechismo della Chiesa Cattolica e poi sempre il come dire le, le considerazioni di Santo Omaso prima di delle riflessioni conclusive. Eh, allora, andiamo subito, sulla, per non ecco, eh, perdere troppo tempo in preamboli, a vedere i brani biblici, cominciando dall'Antico Testamento. Il primo brano di riferimento è il Libro della Sapienza. Ehi. Scusate, ma problemi di funzionamento con il software, vediamo un po', forse sì, direi proprio di sì. Ok, andiamo avanti da soli, ci vorrà un pochino più di tempo, pazienza. Allora, il primo brano è tratto dal libro della Sapienza, è un versetto, ma un versetto significativo, no? È il capitolo terzo, dove Dio parla del trionfo dei giusti. E del fatto che sembra che gli occhi del, degli stolti muoiano e subiscono castighi però si dice nel versetto 5 in cambio di una breve pena i giusti riceveranno grandi benefici perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé in greco sapete che la sapienza non esiste il testo ebraico soltanto il greco il termine peirazono, quindi proprio la il test, la prova, li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e, e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Ecco qui, poi. nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, correranno qua e là. Attenzione che giudizio in greco è <ride> episcope, da cui viene anche episcopos, no? che significa vescovo. Eh, quindi Ed è, eh, noi abbiamo in italiano no? la gastroscopia, <ride> l'artroscopia, quindi quando si trova questo termine scopesso, vuol dire una, un bel controllo, un bel controllo EP. quindi EP è, è, è per posizione assai significativa, no? un bel controllo approfondito, ecco, che i giusti chiaramente passeranno alla grande, il controllo approfondito, no? Ecco, per andare più veloci, ecco, devo... Ok. Abbiamo poi un passo di Isaia, ci sono due passi del profeta Isaia che dovremmo andare a vedere. Oh, guarda che... E sono Isaia 2, 6, 22, abbastanza lungo. E, e poi Isaia 13, 6, 9, no? Il passo del 2, 6, 22... È Contestualizzato, eh, anzi nel rigetto da parte dei nemici di Israele la cui eh, vita è piena di idoli, no? C'è tutta quanto una un escursus, un'invocazione anche eh, a Dio che, che, che umili i nemici di Israele, che, che faccia abbassare gli occhi ai superbi, che faccia piegare l'alteriggio umana perché sia esaltato solo il Signore. E comincia ad apparire il tema di in quel giorno, in quel giorno, no? Il Signore degli Eserciti ha un giorno, si legge nel versetto 12, contro ogni superbo e altero, contro chiunque si alza per abbatterlo. Il Dies Domini, il giorno del Signore. Cominciamo a focalizzarsi con questo termine perché nell'Antico Testamento è molto, molto diffuso, no? Vedremo anche in sofonia. Giorno d'ira quel giorno, il di è sire, ecco, vabbè, adesso poi ci arriviamo, quando arriveremo nel 720 in quel giorno, ognuno getterà i topi e i pipistrelli, <ride> per le immagini, gli idoli d'argento e gli idoli d'oro che si era fatto per adorarli, per entrare nei crepracci delle rocce nelle spaccature delle, ropie, de, delle rubie, attenzione, dinanzi al terrore che desta il Signore e allo splendore della Sua Maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. Guardatevi dunque, dall'uomo nelle cui nadici non vecchio un soffio, in quale conto si può tenere. Ecco. Quindi questo brano mostra il giorno del giudizio come il giorno del re giorno in cui gli idolatri, i superbi, si andranno a nascondere davanti a Dio. Perché sarà terminato il tempo della pazienza. È arrivato appunto il, il tempo proprio del giudizio la retribuzione come vedremo mano a mano che andando avanti nella rivelazione vedremo anche nel Nuovo Testamento no? alcuni passaggi molti, molto molto molto espliciti andiamo avanti ancora con Isaia vorrei vederli tutti perché sapete la Sagra Scrittura è sempre la, la base allora di nuovo urlate perché è vicino il giorno del Signore vedete ancora no? Il giorno del Signore. In ebraico Yom Adonai, in greco è Emera Chioriu. in latino è Dies Domini, no? Il giorno del Signore. Anche la domenica si chiama Dies Domini. Ecco. Però questo è un Dies Domini un po' particolare. Esso viene come una devastazione da parte dell'Onnipotente. Eh? Una devastazione da parte dell'Onnipotente. Sto guardando... In ebraico il termine è shod. Shod significa violence, destruction, cioè violenza, distruzione. Perciò tutte le mani sono fiacche, ogni cuore di uomo viene meno, sono costernati. Spasimi e dolori li prendono, si contorcono come una partoriente. Ognuno osserva sgomento il suo vicino. I loro volti sono volti di fiamma. Ecco il giorno del Signore arriva implacabile, con sdegno, ira e furore, per fare della terra un deserto per sterminarne i peccatori. Il tema del giudizio universale, amici cari, eh, fa giustizia di una certa immagine buonistica dell'Altissimo. Cioè molta gente considera e pensa giustissimamente eh, l'amore e la bontà di Dio, e la sua misericordia, che sono la sua caratteristica evidentemente per quanto a noi ci è dato di comprendere, è assolutamente dominante, quindi Dio diventa implacabile, diciamo così secondo il nostro modo di pensare, pieno di sdegno, dire di furore con chi? Con i peccatori, non con tutti i peccatori, con i peccatori che sono rimasti peccatori fino alla fine sono stati impenitenti, come vedremo, E diventa così, perché un peccatore che rimane impenitente fino alla fine, vuol dire che ha sputato sopra, grazie su grazie su grazie su grazie su grazie, nonché, specialmente ora, che a differenza del tempo del profeta Isaia, ancora non era stata compiuta la redenzione, anche se è chiaro che queste parole, come tutte le parole divine, sono scritte non certamente avendo, avendo come riferimento il solo contesto storico in cui sono state materialmente redatte, no? Ma tutto il corso della storia, chi rimane impenitente fino alla fine sputa sopra, ma proprio sputa sopra, disprezza il sangue e le sofferenze di nostro Signore e le lacrime della sua Santissima Madre. Ecco, per cui c'è stato qualche intervento nei giorni scorsi, non mi ricordo se era una diretta o qualcosa soprattutto durante qualche catechese o qualche commedia, o se qualche risposta data durante qualche domanda, che spesso accade, che delle volte sono un po' impegnative, eh. qualcuno si è scandalizzato del fatto che Dio odia i dannati e i demoni e li odieremo anche noi quando saremo dall'altra parte. Ma questi sono sommamente degni di odio. Noi qui, in questa vita, non possiamo rivolgere l'odio a nessuna creatura, ai demoni sì a quelli che, che, che Dio sa che siano dannati, però noi non sappiamo chi sono, sì. Ecco. Agli altri no, perché noi non possiamo sapere, cioè, qui nella vita siamo mutevoli, una persona che oggi vediamo malvagia un giorno può convertirsi, una persona che invece vediamo apparentemente giusta un giorno può impazzirsi qui è, siamo caratterizzati dalla come dire, mutevolezza allo stato puro, ma dopo no, specialmente poi vedremo ancora dopo, dopo il giudizio universale, cioè... Adesso non voglio anticipare, voglio arrivarci piano piano, piano no? Andiamo a vedere adesso, Malachia 13 19, 21. Attenzione, allora sta per venire il giorno rovente come un forno, questa è un'altra qualità del giorno del Signore, no? Di nuovo, allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia. Saranno come paglia. Quel giorno venendo li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Ma per voi che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia e voi uscirete saltellanti come vitelli dalla stalla. Quindi avete proprio il giudizio come come discriminazione. Pensate che, nostro, che, che, che Dio discrimina. Mamma mia, che, che cosa direbbero alcuni, alcuni stolti di oggi? No? Dio discrimina, e come si discrimina? Ma la differenza è come tra i malvagi e, e gli empi e i santi, è come? Non solo. Ai timorati di Dio è promesso, Malachia 3:21, calpesterete i malvagi ridotti in cenere sotto le piante dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Oggi per i nostri nemici qui preghiamo, per carità anche per i malvagi, preghiamo perché si convertano, ecco. salvo quando li vediamo troppo impenitenti, perché quando si vedono troppo impenitenti, eh, si sì, continua a pregare, ma eh, non oltre un certo limite, ecco, perché... È dottrina di non pochi maestri di spirito che quando una persona continua a respingere grazia, si vede palesemente che non dà proprio il minimo cenno, può diventare addirittura controproducente perché ogni grazia in più sprecata, in prospettiva del giudizio, sarà una sofferenza in più. <ride> ecco perché così funziona. Eh? Come andremo piano piano a a vedere, non, si possono, non ci possiamo mettere sotto i piedi le grazie di Dio, no? Ecco, e andiamo finalmente a vedere Sofonia 1, 14, 18 È vicino il grande giorno del Signore Yom Madonai Haggadol qui addirittura c'è il grande giorno del Signore È vicino, Karov Karav significa proprio avvicinarsi in ebraico, e avanza a grandi passi, una voce, col, proprio una voce col, secco. Yom Madonai Mar, attenzione che da mar deriva Mar Yam, una delle etimologie del, aramaiche del, del nome di, di Maria Santissima, no? Mar significa amaro, una voce amaro è il giorno del Signore. Mariam significa mare amaro o mare di amarezza, è una delle etimologie dei nomi della Madonna che ci fanno ricordare quanto ha sofferto per noi. No? Amaro è il giorno del Signore, Ha anche un prode lo, di, lo, lo grida. Qui capite chi è il prode che lo grida? Chi sarà? Qui sono le, evidentemente le interpretazioni allegorico-mistiche, il nostro Signore Gesù Cristo che lo sa molto bene quanto è amaro il giorno del Signore, perché Lui se l'ha vissuto su di sé, l'ira e il castigo che ci dà salvezza, e che sarà riservato agli empi, si è abbattuto su di Lui perché noi ce lo potessimo risparmiare. Eh? Noi ci risparmieremo il Dio e Sire, adesso vedremo, solo perché Nostro Signore l'ha vissuto per noi il Dio e Sire. Ecco qui, Sofonia 15, Giorno di quel giorno, in latino, di essire di silla, giorno di angroscia e di afflizione, di estribulazioni sette angustie, giorno di rovina e di sterminio, giorno di tenebra e di oscurità, giorno di nube e di caligine, giorno di suono di corno e di grido di guerra sulle, citt sulle città fortificate. Metterò gli uomini in angoscia e cammineranno come ciechi perché hanno peccato contro il Signore, il loro sangue sarà sparso come polvere e la loro carne come escrementi. Sto leggendo, eh? profeta Sofonia. Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarli. Nel giorno deriva del Signore e al fuoco della sua gelosia, tutta la terra sarà consumata poiché farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti della terra, voi, non so chi di voi sa che le parole di Essire di Essilla, appunto Sofonia 115 che significa giorno di quel giorno hanno dato davano il la a quella sequenza meravigliosa che si cantava ad ogni funerale in gregoriano di Essire di Essilla. Solvec seclum in favilla, test ed avil cum sibilla. Adesso è stato messo nel dimenticatoio, troppo frettolosamente, perché voi dovete capire una cosa, figlioli miei cari, che le esecue, quindi riti funebri, non possono e non devono essere vissuti e concepiti come un palliativo cioè come un umano palliativo vabbè, sti poveri disgraziati che oggi si sa manco bene a quello che credono hanno perso una persona cara e quindi dobbiamo dirgli che sicuramente quella sta in paradiso e che dopo la morte va tutto bene non c'è nessun problema fare una cosa di questo genere è fare un crimine perché si illudono le anime di ciò che non sarà perché come ben sappiamo alla morte c'è il giudizio particolare il giudizio particolare avviene tra, tra l'anima e Dio a tu per tu ma già il giudizio particolare è un giudizio, lo ricorderemo, non ripeto rigoroso meriti quindi, opere sante eh, e demeriti opere degne di punizione, di espiazione, se uno si è salvato. Retribuzione, se uno non si è salvato. Espiazione, se uno si è salvato. Conoscete qualcuno che, ha, che abbia timore del giudizio di Dio in giro? Qualcuno che pensi che con Dio oggi non è che si può giocare. Il fatto che, ripeto, Dio sia pieno di amore, di bontà e di misericordia, come abbiamo contemplato la settimana scorsa, sia morto in croce per rispermiarcelo a noi, l'inferno anticipato e successivo, non è che oscura la realtà e la severità di ciò che ci attende, perché la misericordia dura fino a quando siamo sul pianeta Terra. Finito il tempo in cui stiamo per, su, sul pianeta Terra, arriva il momento del rederazionem. E rederazionem. Re Vengono pesati opere buone e opere cattive, virtù e vizi, senza che ci siano occhi di riguardo per nessuno, perché Dio non guarda, non fa accettazione di persone, non guarda e faccia nessuno quello che hai e quello che gli presenti è ciò su cui sarai giudicato. Ora, c'è anche il libro del profeta Gioele, che è al versetto 15, primo capitolo, Ahimè quel giorno, vedete le espressioni che spesso accompagnano, Ahimè quel giorno, In ebraico c'è proprio una, una particella, ahah, cioè, che, che si traduce proprio con, con ahimè, no? Ma proprio nell'interiezione nell inter, nell proprio ebraica rende proprio il nostro Ah, quindi, mamma mia! Ahah, la Yom, Kikarov, Yom Adonai ahimè quel giorno si avvicina infatti il giorno del Signore e di nuovo viene come una devastazione dell'Onnipotente dall'Onnipotente e sempre Gioele ha ah, un altro dei, dei profeti che insieme a, a, a Sofonia e a Malachia come abbiamo visto anche Esaia parla del, del giudizio ancora più esplicitamente nel secondo capitolo dice quanto segue: Suonate il corno in Sion, date l'allarme sul mio santo monte. Tremino tutti gli abitanti della regione perché viene il giorno del Signore. Perché è vicino, giorno di tenebre e di oscurità. Abbiamo già sentito in Malachia: no? giorno di nube e di caligine, come l'aurora, un popolo grande e forte. Si espande sui monti. Come questo non ce n'è stato mai e non ce ne sarà dopo per gli anni futuri di età in età. Più avanti, versetto 11, si legge. Il Signore fa udire la sua voce dinanzi alla sua schiera. Molto grande è il suo esercito, potente nell'eseguire i suoi ordini. Grande è il giorno del Signore, davvero terribile. Chi potrà sostenerlo? Ora, dinanzi a queste cose, noi un pochino di santo timore di Dio lo dobbiamo coltivare, amici cari. Quindi, senza che questo faccia mai, noi non dobbiamo avere paura dell'Altissimo. Gesù non vuole che siamo terrorizzati da queste cose, no? È Chiaro, questo è evidente. Però non possiamo neanche fare finta che queste cose non siano mai state scritte o infischiarcene, oppure, come dire, ridimensionarle con le nostre concezioni. Siccome io mi sono messo in testa che Dio è sempre buono e misericordioso, queste cose qua, ma questo è l'Antico Testamento, mo vedremo nel Nuovo, capite? Allora, più avanti ancora, sempre Malachia, capitolo terzo, versetto 4. Un passaggio che sarà poi citato da Gesù nei discorsi scatologici, no? Il sole si cambierà in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. Tutti quanti ricorderemo, spero, queste citazioni da parte di nostro Signore. E ancora, Gioele 4,14, folle immense nella valle della decisione, perché il giorno del Signore è vicino nella Valle della Decisione. Eh, il sole e la luna si oscurano e le stelle cessano di brillare. Di nuovo questo tema tipi, tipico diciamo così, del, del, del giorno del Signore. Passando al Nuovo Testamento, il, il brano, abbiamo due brani fondati. Lo vediamo il prima all'inizio e il prima alla fine, perché uno è del primo dei quattro Vangeli, e l'altro è dell'ultimo libro <ride> della, eh, di tutta quanta la Sacra Scrittura che è l'Apocalisse, no? Matteo 25, 31, 36, eh, non, non ci sarebbe neanche bisogno di andarlo a leggere, perché tutti quanti ricorderemo che il famoso passo, avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi, mi avete dato da bere, no? Quelli che glielo danno e quelli che non glielo danno, e... E Gesù eh, lì si rivolge in termini abbastanza, abbastanza chiari, no? Eh, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, quindi Parusia, con tutti i suoi angeli si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti. Ecco cioè, il Gesù universale. Ed egli separerà gli uni dagli altri, separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. A quelli che stanno a destra dirà venite benedetti dal padre mio, e a quelli che stanno a sinistra dirà via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparati per il diavolo e per i suoi angeli. La maledizione. Confutatis maledictis flammis acribus agdictis, dice un passaggio del, del Deis, del die Sira confutati maledetti, quindi svergognati, quindi eh, davanti a tutti, e consegnati alle fiamme eh, fiamme sacribus, alle fiamme acerbe. Eh, quindi nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, il fuoco eterno. Quindi questo, questo è Vangelo, parola di Gesù. Ma, mh, Mica se solo questo, <ride> perché dopo qualcuno, ripeto, per, per, per chi dovesse obiettare che quelle espressioni un po' troppo crude, eh, diciamo, quello è l'Antico Testamento. Dobbiamo vedere il nuovo. Allora, a proposito dello scandalo, Gesù dice, «Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno, siamo a Matteo 13, 41-42, dal suo regno, tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace ardente». Ancora, no? Vedete sempre la fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti e più sotto, ancora più esplicitamente, così sarà la fine del mondo, verranno gli angeli, e verranno i cattivi dai buoni. Matteo 13, 49. Al termine del discorso parabolico, no? Verranno gli angeli, questo è il... È il la conclusione della, della parabola della rete gettata nel mare. No? Ancora, sempre l'Evangelista San Matteo, ricordo sempre che questi, questi brani non sono eh, mai esaustivi, sono esemplificativi, sono alcuni esempi. Matteo 19, 27, 30, dice Pietro prendendo la parola disse noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne otterremo? Gesù disse loro: In verità vi dico che voi che mi avete seguito nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case o fratelli o padre o madre o figlio o campi per il mio nome riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Quindi vedete, no? Vedremo poi San Tommaso come spiegherà. L'associazione dei dodici apostoli al potere giurisdizionale di Gesù, no? Ma qui appare chiaramente: chi a Gesù ha dato avrà sia in questa vita cento volte tanto, e dall'altra la vita eterna. Chi non ha dato non avrà. Dato semplice. Allora, passiamo all'evangelista San Luca, capitolo 12. Versetto 8 dice così. Inoltre vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio, ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. L'espressione davanti agli angeli di Dio indica di nuovo il giudizio universale, perché al giudizio universale saranno presenti e come gli angeli di Dio. Passiamo al quarto Vangelo, San Giovanni, dove Gesù nel capitolo 5 parla, fa un accenno al potere giurisdizionale di Gesù, sia manifestato nel presente, sia da manifestarsi proprio pienamente al momento della risurrezione della carne del giudizio universale, dice il Signore. In verità vi dico, è venuto il momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Questa è la, la, la, quella che poi nelle, nella... nel libro dell'Apocalisse di San Giovanni viene chiamata la prima risurrezione. No? I peccatori che passano da morte a vita attraverso l'ascolto la, della parola di Gesù, la conversione, lasciare il peccato e cominciare una vita di grazia. Come, infatti, il padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare quel potere di Gesù, che sarà lui il nostro giudice, perché è figlio dell'uomo. Perché Gesù ci può giudicare non soltanto, vabbè, in quanto Dio c'è una cognizione già perfettissima di tutto, non è necessario che diventi uomo, però lui ha anche vissuto da uomo. Ed è il capostipite della nuova creazione, eh, cioè è, è, è il nostro re in quanto Dio, in quanto uomo, eh? anche, è il nostro giudice. Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. Per fare cosa? Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna? Queste sono parole di Gesù. Non dei profeti vetro testamentari che per alcuni mezzi eretici. Cioè, abbiamo questo l'Antico Testamento. Non, non ci facciamo caso, sono parole di Gesù. Che ha fatto il male, e risorgerà per una risurrezione di condanna. E a me mi vorrebbe da chiosare, come diceva San Giovanni Battista. Non cominciate a dire, diceva San Giovanni Battista, abbiamo Abramo per padre. Perché gli risponde? Io può far nascere figli di Abramo da queste pietre, io vorrei così. Ma non, e non cominciate a dire: Ma tanto c'è la misericordia ancora, che non lo sa nostro Signore che c'è la misericordia, che, che è lui stesso, che ha la misericordia per verso di noi. Eppure usa un termine esplicito. Io vi dico, come sacerdote, non mi diverto a dire queste cose, ma io sono, come dire, eh, moderatamente, senza perdere per questo la pace, ma preoccupato. Per quello che vedo in giro, perché le anime se ne vanno all'inferno a go go in questo, in questo tempo storico, il diavolo sta facendo una semina, una, non una semina, una mietitura spaventosa, e chi va in giro a fomentare la falsa misericordia riempie l'inferno, come già diceva il grande San Giovanni Bosco molto prima di me, che riempie di più l'inferno, la falsa misericordia, che non i peccati reali degli, degli uomini. No? Dice, ancora Gesù, un'altra cosa importantissima, chi mi respinge non accoglie le mie parole, a chi lo condanna? La parola che ho annunziato lo condannerà nell'ultimo giorno. Respingere Gesù, respingere le sue parole, sputarci sopra, porta alla condanna, alla condanna che non è un'eventualità remota che, che forse accadrà, ma a pochi, perché figuriamoci, ma chi vuole che condanna Dio? Dio non condanna nessuno, no? Dicono. Il Vangelo dice un'altra cosa, però. Qui oggi stanno queste, queste mode, no? Che la, le, la, il Vangelo e la, e la Saga Scrittura di, di, dice una cosa, poi non si sa in base a... a, a a quale misteriosa deroga? Più di qualcuno si sente autorizzato a dire il contrario di quello che dice il Vangelo o la saga scrittura. Bah. Misteri, amici cari, no? Andiamo alla lettera ai Romani. Capitolo 2, versetti 5, 11. Dice, tu però con la tua durezza e il tuo cuore impenitente... Accumuli collera su di te per il giorno dell'ira, vedete anche qui, il Dio è sire e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà a ciascuno, secondo le sue opere, la vita eterna a coloro che perseverando nelle opere di bene cercano gloria, onore e, incorr e incorruttibilità, sdegno e ira contro coloro che per ribellione resistono alla verità e obbediscono all'ingiustizia tribolazione e angoscia per ogni uomo che opera il male, per il giudeo prima e poi per il greco, gloria invece, onore e pace per chi opera il bene, perché presso Dio non c'è parzialità. Questo è San Paolo, questo qui. Romani 2, 5, 11, ho letto, e... C'è un, un corollario di questa sezione al versetto 16, così avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo secondo il mio Vangelo. Gesù è il giudice. Ancora sempre San Paolo, ma di San Paolo ci sono tutte le altre letture che si leggono ai funerali, cioè che, che, che, che eh, ripeto, questa è una rassegna eh, esemplificativa, non esaustiva, però abbiamo... 2 seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 1 che dice: Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione in suo regno, annuncia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera esorta con ogni magnanimità e dottrina. Qui Gesù sta qui San Paolo sta parlando a un vescovo. I vescovi devono annunciare la parola devono chiamare le persone a conversione, devono dire queste cose, devono parlare dei novissimi, devono parlare del peccato, devono parlare del pericolo di un'eterna condanna, di un'eterna dannazione. Prima di tutti loro devono farlo, non noi che siamo preti, perché i maestri de, de, de della verità sono loro che hanno la pienezza del sacerdozio. Timoteo, era vescovo di Efeso ordinato da San Paolo e messo a fare il vescovo di Pietro, dice ti scongiuro di amartiuromai davanti a Dio annunzia la parola insisti in ogni occasione opportuna o non opportuna ammonisci, rimprovera, esorta verrà giorno prosegue e lo devo dire, lo leggiamo perché questa è attualità in cui non si sopporterà più la sana dottrina ma per il prurito di udire qualche, qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole non si sopporterà più la sana dottrina Sto giorno è arrivato, figlioli miei cari, eh? almeno a me così sembra, E da troppe parti. E con questo chiudiamo San Paolo perché sennò no eh, la, la, la rassegna biblica deve durare un incontro, se no stiamo qui veramente a farci un altro mese solo qui, no? Andiamo a vedere al Papa, andiamo a vedere il Papa, perché ha scritto pure il Papa, il Nuovo Testamento. Cioè San Pietro, che è il primo Papa, ha scritto due lettere. Vediamo un pochettino cosa dice San, Paolo, San Pietro. La vostra condotta tra i pagani, 1 Pietro 2,12, e parla di noi, sia irreprensibile, Pen perché mentre vi calunniano come malfattori al vedere le vostre opere buone giungano a glorificare Dio nel giorno del giudizio questa facciamo qualche parentesi catechetica perché anche un po' sganciandola, qui si parla di questo brano è da annoverare in questa la perché parla ancora del giorno del giudizio allora noi stiamo in tempi di neopaganesimo. Le, no, le nostre opere buone, come dice Gesù nel Vangelo, devono essere visibili. Noi non dobbiamo... Gesù nel Vangelo dice non, fa, non, non fate le opere buone per essere ammirati dagli uomini, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro celeste. Parla dell'intenzione del cuore. Ma ne, sempre nel Vangelo dice risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone, diano gloria al Padre non è contraddizione quindi alcune nostre opere devono essere visibili e non dobbiamo non compierle perché poi mi faccio vedere poi possono pensare che io lo faccio per mettermi in mostra se tu non lo fai con quell'intenzione e non lo devi fare con quell'intenzione nel cuore tu lo devi fare e le opere visibili quelle che si vedono come tu stai in chiesa si vede e si deve vedere, tu devi dare esempio, perché un po' di neopagani stanno pure in chiesa. In giro, tu devi dare esempio, in giro, nella vita comune, in ogni circostanza in cui ti trovi, nell'ambiente di lavoro, in macchina, nel tempo libero, nelle vacanze, a a, a al mare. Come vanno al mare i figli di Dio? Vediamo un po'. Vanno in giro come i pagani? Domani mi hanno chiamato un gruppetto a fare un incontro. Hmm. Sono giovani. È un altro incontro online. Riservato però. dice: Vogliamo che ci parli Don Leonardo di, di, del, di come bisogna andare vestiti. Maschi e femmine. Ho detto, dico, ragazzi, siete sicuri? Questi sono argomenti un pochino hm? clu. Sicuri, sicuri, sicuri, dico, va bene, preparatevi. Domanda, non rispondo io, eh, a chi vedrà questo video: ma come vanno al mare i figli e le figlie di Dio, soprattutto? La vostra condotta tra i pagani sia irreprensibile, Dice, eh? Però se andassi al mare in un certo modo, me prendono in giro tutti, e allora? Adesso ti prendono in giro. Ma voi immaginate un, un fatto di. cioè, le cose che si vedono, ecco perché il vestire, io non è che son, voglio essere fissato col vestire, ma il vestire è la prima cosa che si nota delle persone, dovunque si trovano. E anche se tu non parli, cioè, se tu vai in giro per strada, tu stai al mare, cioè, una donna che sta al mare vestita come una figlia di Dio dovrebbe andare al mare. È notata oggi. Una volta non era notata perché? Perché tutte le donne andavano al mare in un certo modo. Io ce l'ho le foto di come si andava al mare negli anni 30 del secolo scorso. Siamo sicuri che è tutto normale andarci come oggi? Tutto normale? Io non voglio dire niente. Siamo, siamo sicuri che è tutto normale. La coscienza sapete quante volte ne parlo è certo che è una, una cosa importantissima ma la coscienza va formata i costumi sociali e in particolare relativi al vestire e i costumi sessuali oggi sono tutti quanti deformati per cui non è che dico vabbè ma io non ci vedo niente di male vado in bikini che problema c'è che problema c'è lo dici perché il contesto sociale, e tu magari sei sempre stato abituato così, ma sei sicuro che il nostro Signore non ci abbia niente da dire su questa cosa? Tutto tranquillo? Ecco, lascia che ti calunnino come malfattore o che ti prendano per esaurito o per fuori di testa. Adesso! Cioè la reazione violenta che hanno sempre avuto contro i cristiani è dovuta semplicemente al fatto che solo con la loro presenza, prima ancora che parlano, sono dei, degli accusatori. Andate a leggere il capitolo 2 del libro della Sapienza. Lempio se la prende a morte con il giusto perché la sua vita è una condanna delle nostre azioni. Si legge nel capitolo 2 del libro della Sapienza e la nostra vita deve essere una condanna delle azioni degli empi non dobbiamo avere paura perché gli empi compiono azioni di cui si devono vergognare e chi è che gli farà capire che si devono vergognare se non noi se noi siamo come loro siamo il sale che ha perso il sapore non serve più a niente se non ad essere buttato dentro, dentro il vater e a tirare l'acqua sopra dice Gesù nel Vangelo anzi Gesù dice buttarlo nel ha calpestato via e gettato nel fuoco ancora il Papa secondo Pietro 2:9: il Signore sa liberare i pii dalla prova e servare gli empi per il castigo nel giorno del giudizio, in die udici cruciandos, cruciandosi in latino, con la zomenus. In, in greco, qualazomenos è punizione, cruciandos è punizione dolorosa, è tortura, tormento, oh, dulcis in fundo, due brani del libro dell'apocalisse, dell ultimo libro della Sacra scrittura, il libro che, che, che viene concluso con, con alcune minacce, Guai a chi si azzarderà a cambiare virgole e punti di questo libro, che è un mistero vivente. Allora, una prima manifestazione, una prima rivelazione del giusto universale nell'Apocalisse, 14-14-20. Io guardai ancora ed ecco una nube bianca e sulla nube stava uno seduto simile a un figlio di uomo. Aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Chi sarà? Sulla nube bianca, un figlio di uomo con una corona sul capo. Questo non è difficile, l'Avocalisse c'ha tanti passi difficili, ma non è difficile capire chi è, no? C'è un altro angelo uscito dal tempio gridando a gran voce a colui che era seduto sulla nube: getta la tua falce e mieti. È giunta l'ora di mietere perché la messa, la messa della terra è matura. Getta la falce e la terra fu mietuta. Un altro angelo esce, tiene una falce affilata, un altro che ha potere sul fuoco dice getta la tua falce affilata e vendemmi a grappoli della vigna perché le uve sono mature. La terra fu vendemmiata e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio di cui parlava il profeta Isaia. Quel tino dell'ira di Dio in cui, dice il profeta Esaia, colui che viene da Edom, immagine del Signore, ha pigiato da solo e si è tinto tutte le vesti di sangue, perché il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, dice Esaia. Quindi Gesù ha pigiato il tino dell'ira di Dio da solo, dice il profeta Esaia. Ma attenzione è eh, che chi non beneficia di quella tortura, sarà gettato lui nel tino, tino dell'ira di Dio e posso guai eh. grossi apocalisse sempre 20 11, 15 siamo agli ultimi due capitoli di nuovo vidi un grande trono bianco e colui che sedeva su di essa su di esso dalla sua presenza erano scomparsi la terra del cielo senza la sua traccia di sé poi vidi morti grandi e piccoli davanti al trono, furono aperti dei libri. Oh, questo poi andremo Questo ricordiamolo a memoria, questo è uno dei passi più importanti, eh? I libri. Sapete cosa sono i libri? Ve lo dico già da adesso. Quello che c'è scritto nella nostra vita. Pagina dopo pagina, giorno dopo giorno. Quello che scriviamo, eh? Ogni mattina una pagina bianca, cantano i miei amici The Sun. E la riempiamo con quello che abbiamo fatto durante la giornata, il giorno dopo si gira pagina. Tanti giorni hai vissuto, quante sono le pagine di questo libro? Hai vissuto 10 anni, ci sono 3.650 pagine. 100 anni, 36.500. Beh, bello grosso, eh. 50 anni, 18.250. Il resto dei conti si possono fare, insomma, non è tanto difficile, no? E fu aperto anche un altro libro, quello della vita. Il libro della vita contiene i nomi, che Dio già conosce, di tutti i membri della Chiesa, della sposa di quelli che, che di quelli che sono salvati, sia degli angeli fedeli che degli uomini fedeli. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le sue opere. La vita che tu hai vissuto è la vita che tu hai vissuto, quello che scrivi giorno dopo giorno è quello che scrivi giorno dopo giorno, per questo che io vi raccomando. Cioè, noi figli di Dio non stiamo sempre... Io te, te son, ho fatto una predica durante la, la Domenica delle, delle Palme perché io sono stato inviato a questa comunità, certamente che parlo molto volentieri a voi e a tutti quanti, ma qui dove sto io pensano a nient'altro che a lavorare pure la Domenica e a fa' soldi, soldi, soldi, soldi, ma che caspita ce fai con tutti questi soldi, ma lo vuoi capire che un giorno te mori? E che gli racconti al signore che hai che lavorato, pure la domenica senza mai mettere piede in chiesa, ma sei matto? Il mare restituì i morti che esso custodiva, gli inferi resero i morti da loro custoditi e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere, le sue opere. Ci abbiamo tempo per fare qualcosa di buono che ci rimane per tutta l'eternità. Cioè, Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco, via. E questa è la seconda morte e chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. Chi è che, che non stava scritto nel libro della vita? Quelli i cui libri non contenevano opere buone, opere sante, ma monnizza. E infine c'è tutto quanto il testo di Apocalisse 21. E poi chiudiamo, che è ora di chiude. In Apocalisse 21... C'è la nuova Gerusalemme, il nuovo cielo, la nuova terra, perché la risurrezione dei morti è la vita del mondo che verrà. Vedremo anche San Tommaso come, come ne parla, no? Allora, pro, la, la, la nuova Gerusalemme scende dal cielo. Vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi, il mare non c'era più. Ora qui, amici cari, stiamo a quello che ci sta scritto, non fantastichiamo troppo, dice la terra viene distrutta, non viene distrutta. Un nuovo cielo, una nuova terra, ok? Vi di anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, pronta come una sposa, e udì una voce potente che usciva dal trono, dice, ecco la dimora di Dio con gli di uomini, finalmente. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno il suo popolo, ed essi saranno il Dio con loro, tergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse ecco io faccio nuove tutte le cose, Soggiunse scrivi, queste parole sono certe e veraci, sono compiute, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Chi sarà vittorioso erediterà questi beni, Noi dobbiamo combattere e vincere, la buona battaglia della fede, combattere contro le tentazioni. Combattere contro il peccato, combattere contro gli idoli, combattere per la verità, combattere contro quelli che la negano la verità, che la, che, che, che la contrastano, che la combattono. Io sarò il suo Dio e egli sarà mio figlio, ma attenzione, per i vili, i vili, i, vili. I codardi, cowards in, in, in, in inglese, i paurosi gli increduli, apistois, apistois, scusate, in greco, senza fede, gli abietti, traduce, cei 74, e anche, cei 2008, abietti, cioè, esseri detestabili, ebdelugmenois, in greco, e, gli omicidi, Foneusin, gli assassini, poi i pornoi, i pornois, pornois, sappiamo che significa porno? Eh, pornois, i fornicatori sono i pornois, i fornicatori. Adesso Cei traduce con gli immorali, no, no, in la vulgata traduce giustamente fornicatoribus, perché pornois. Sono quelli che hanno rapporti sessuali fuori del matrimonio. Guarda un po': i fattucchieri, gli stregoni, no? Quelli che, che, che fanno magia, chiamando così i diavoli, gli idolatri! E per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo è questa la seconda morte e poi si chiude con la visione della fidanzata, della sposa dell'agnelle con questa città con le fondamenta, con le, con le colonie 12 apostoli eccetera eccetera no? quindi anche qui c'è la seconda morte per i vivi e gli increduli gli abietti gli, gli, gli omicidi i fornicatori i fattucchieri idolatri e tutti i mentitori. Una piccola rassegna del giudizio universale. Ecco, la prossima volta cominceremo a vedere come queste verità di fede, abbastanza chiaramente peraltro formulate nella Sacra Scrittura, sono state fatte proprie dal Magistero Autentico della Chiesa e quindi e, e, e, espresse poi appunto in proposizioni, formulazioni di carattere dogmatico. Bene, ci fermiamo qui amici cari, eh, che Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga e eh, che seguito la diretta continua ad augurare ancora una santa prosecuzione della meravigliosa ottava di Pasqua. A presto!